Ciao amici e benvenuti in questo nuovo video Bene, ci stiamo preparando, è soltanto giovedì pomeriggio e ci stiamo preparando per andare su a Cervesina Purtroppo le cose da caricare questo fine settimana saranno tantissime Ci saranno immense cose da portare ed io andrò con lei Finalmente potrò andare in macchina tranquillo in vista E sapete perché? Ve lo dico io perché Questo è il sabato e non è nulla Questa è la domenica Due giorni di merda Ad ogni modo ci divertiremo tantissimo Perché come ben sapete Io amo la pioggia Detto ciò ragazzi Io direi soltanto una cosa Iniziamo a caricare tutto quanto Le cose da caricare Madonna quanto è bella pulita Quanto sei bella quando sei pulita Comunque dicevo Sono tantissime quali le gomme, cazzo non c'entra più niente Quattro tute, un impermeabile, tre paia di scarpe, un keyway, tre ombrelli, il manometro ed il cronometro per il boss Senza contare poi le infinite quantità di guanti, sottocaschi, visiere che devo portarmi Perché è ovvio, non dimentichiamoci anche delle magliette Le magliette ne vanno portate un bel po' cari qui abbiamo preso già il turno delle 16.30 quindi stiamo aspettando adesso il turno delle 14.30 vediamo un po prendiamo qualche tempo e poi ci andiamo a preparare per il nostro turno quindi ci vediamo dopo allora questa è la pista ok cioè curva 1 curva 2 oh. se pichiamo 1 uno... dal turno di, di breve niente niente adesso dobbiamo vedere perché sono state fatte varie modifiche alla macchina su a livello di telaio e sembrerebbe che purtroppo non paghino più di tanto dobbiamo fare adesso vari accorgimenti vari, vari perfezionamenti e poi vediamo un attimo intanto intanto il motore sembrerebbe che vada meglio Adesso stanno scaricando le denie e vediamo. Yeah. Yeah. After I get it, I reinvest. After I get it, I reinvest. People wanna talk that talking reality. You have not seen me in action. You think the come up comes overnight, you ain't- Ясуа, мама, я тебе... Ovviamente, ma è una gioia rientrati adesso dal primo turno di libere di questa mattina e andava ma non andava adesso abbiamo scoperto il telaietto del castelletto posteriore spezzato Ehmè, adesso si sì, farà di tutto per cambiarlo e tanto c'è tempo prima delle qualifiche nel frattempo gli altri stanno girando In some really funny ways, man, I promise you I really getting paid, yeah. Show a couple bands like on the Instagram, man. nobody getting fans way, yeah. Well, you're really dumb if you're your on some clothes and tape work, yeah. We have a team principal that vlog. Ragazzi, buongiorno. Nonno, nonno vlog. Nonno vlog. We also have il buon Gigi la stiamo annaffiando perché siamo sicuri che crescerà no sai perché? io l'ho detto prima a Max Edo che sicuramente vedrà il video voleva testare gli apparati elettrici della vettura sì. quindi ha deciso di farsi sparare Beh, con l'estintore ha, ha deciso di farsi sparare con l'estintore per poi lavare la macchina visto che domani piove noi lo ringraziamo tanto perché sono lavori che ci grazie. piace grazie. fare Edo, quindi, grazie Edo, ti ringrazio da parte di cuore e da parte di tutta la terba <ride> Siamo nei pressi della griglia della Formula X, vediamo un attimo la partenza e poi dritti a prepararci per la qualifica. metta un po' più su di ciglio è spento quello lì l'ho provato a spegnere spegnilo perché questo dava problemi eh? vado senza vai senza ma non è questo devi ah, fare la pressione Faccio... nel golo fa. No, è prima era 4-2. È passato di minuto. Sta dando la bandiera quasi, eh? Dai, prova. Dai, prova perché dobbiamo capire Adesso andava peggio, adesso andava peggio. Ok, stavo però a, a farlo contrario ho cercato di capire la strada. Quindi, quindi non sono l'unico che sta nella merda. Piango adesso in diretta? No? Andiamo insieme? Ascolta, 4 giri Stavo facendo un super giro di qualifica. E forse tu eri dietro di me sì. o ti ho lasciato andare avanti? Sì. No, io ero già entrato perché mi avevo iniziato a darmi i problemi. In piena S veloce, mi trovo un brocco davanti, in piena traiettoria. Alzo il gas e perdo quel secondo, secondo e mezzo, infatti ho chiuso un giro a 24 ah, e mezzo, ma avevo un 23, un 22. che l'hai chiuso? Esatto, eh, partirò quinto no, se riesco eh. a partire, adesso vediamo. Sì. Saltato la viella, hai visto? Eh. I, sì. I, sì. Di, sì. Di, Comunque, ci sì. abbiamo sì. tutti e due bel sì. da fare, io ho lavorato la notte, tu, tu riesci a no. partire quinto? Io sì. Almeno te se rimetti, cioè, che mi il, il, il motore vai. Io i che, che ci penso io, il io. solito, quello l'altra volta. Te lo dico qual è il problema? sbagliare le telecamera. Il problema è, nel mentre che io dormivo è venuto giù il mondo, però nel frattempo sta uscendo il sole. Comunque, la bimba sembrerebbe che l'abbiano rimessa a posto. Adesso stavano ultimando le ultime cose, sono circa le 8:30. E sono 4 ore che stanno bestemmiando sulla macchina. Speriamo che tutto sia risolto, quindi di non avere più problemi. E nulla, tanto domani la gara sarà più che bagnata: non tanto per quello che c'è dietro, ma per quello che. Beh, detto ciò, io direi che il nostro video per le qualifiche finisce qui E che dire, non perdetevi il video di gara